Allora, buonasera agli amici di Sortino 5 TV. Oggi finalmente abbiamo avuto un'inversione di tendenza. Abbiamo vinto che nelle ultime delle gare, due sconfitte pesanti, e soprattutto anche nel risultato: insomma, nella dimensione 6 a 4 e 5 a 4. Insomma noi che avevamo preso in nove, reti, in nove partite 15 reti e in due ne abbiamo rese 11, questo eh, la dice lunga diciamo così, sulla, mh, sulla fase difensiva che la, la, mia squadra, che la nostra squadra faceva. E abbiamo ripreso a giocare molto attenti, abbiamo sfruttato un loro errore all'inizio perché ci hanno regalato la palla, bisogna dirlo, ma è stato bravo Mario poi a segnare, a sbloccare il risultato. È partita molto tattica, noi comunque venivamo da due sconfitte consecutive e c'era anche un po' di paura, eh, con i ragazzi abbiamo parlato prima nello spogliatoio eh, perché ritengo che siamo arrivati ad un bivio. Eh, dobbiamo aiutare chi è fuori condizione a, a rientrare, eh, mi riferisco a Luca, mi riferisco a, a Salvo Di Mauro, mi riferisco a Renzo perché sono un giocatore su cui noi puntiamo moltissimo, a Paolo Ferrandi. Eh, sono giocatori su cui noi contiamo moltissimo e, e ci sarà un momento in cui avremo bisogno sicuramente di loro. Dobbiamo aiutarli a recuperare, nel frattempo dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che dobbiamo essere umili. Noi siamo una squadra attrezzata, molto giovane e quindi questo ci può dare discontinuità. Se riusciremo, riusciremo nel mix che abbiamo tra ragazzi giovanissimi, parliamo di 96-97, e ragazzi giovani, parliamo dei de, de 91, dei 90, degli 88, che qui, voglio dire, non si può dire che siano vecchi, ma se riusciremo in questo mix, avremo più continuità, riusciremo sicuramente a fare meglio. E oggi Meraco ritengo che abbia fatto una partita buona tecnicamente e tatticamente, hanno fatto forse un errore 1-2 e l'hanno pagato caro e però è una squadra molto attrezzata perché ora con gli inserimenti di Alessio, di, di Battaglia eh, già c'era Patrizio Fratelli Dresda, insomma la squadra io ritengo che sia una squadra che sicuramente per gli uomini che ha può mh, sicuramente lottare per vincere il campionato eh, se consideriamo che nonostante le sconfitte fuori casa partendo anche un po' male e lì a 20 punti ci sarà un motivo quindi poi eh, sicuramente loro in casa esprimono il meglio perché giocano nel palazzetto qui c'era un campo in erba eh, un po' scivoloso perché, perché ha avvicinato all'inizio è chiaro che questo ci ha dato anche un vantaggio Dico, noi abbiamo vinto anche in campi diciamo in palazzetti, campi in parquet, campi in pvc ciò significa che la nostra squadra generalmente si esprime bene in quasi tutti i campi però sicuramente oggi ci ha dato una mano d'aiuto partita molto tattica anche devo essere sincero ben arbitrata per, come, per quello che ho visto io È un arbitraggio molto che ha lasciato correre parecchio ma da l'una dall'altra parte infatti i ragazzi l'hanno capito e si sono adeguati subito È, Ritengo che è stata sofferta nel 2-1. Poi abbiamo appena fatto il 3-1, mi è piaciuto perché abbiamo fatto il secondo e il primo ci l'hanno regalato, ma il secondo gol e il terzo gol sono state, mi sono piaciuti perché è il risultato di, di azioni e di, di punizioni che noi proviamo sempre in allenamento. Quindi si vede che il lavoro diciamo, va a lungo lo paga sempre. Eh, è stato un 1-2 bello una, la, la, credo che la vittoria sia meritata eh, non abbiamo comunque ancora eh, diciamo così, eh, risolto diciamo così, i problemi che, che abbiamo qualcuno ce lo portiamo un po' dietro eh, da lunedì cominceremo di nuovo a lavorare eh, sulla sul richiamo perché intendo farlo prima delle feste e continuarlo poi qualche giornata durante le feste e subito dopo eh, dobbiamo recuperare dei giocatori che per noi sono importanti ho eh, saputo che lo Scicli è a Melilli quindi ciò significa che li abbiamo superati eh, Camarina giocherà stasera, poi ci sarà la prossima settimana un, un turno che potrebbe essere a nostro vantaggio però le partite si vincono alla fine, cioè quando si chiude i 60 minuti. Noi abbiamo un turno tutto sommato diciamo, vantaggioso perché giochiamo a Rosolini, ma ai Rosolini è bisognoso anche dei punti perché deve salvarsi. Quindi sono partite che, che magari se li chiudi subito magari diventa una passeggiata, se le partite rimane in bilico diventa sempre difficile. Però noi credo di essere attrezzate per far bene. Spero di poter, di poter chiudere la, la fase di andata in testa alla classifica, poi andremo a Cartagirone. Lì sarà davvero una partita difficile, e la prepareremo con cura e sono convinto che ce la giocheremo qua. Alla fine ormai è inutile stare a fare calcoli, le partite bisogna giocarle tutte per vincere. Quindi ci abbiamo provato, Noi abbiamo, ci abbiamo provato a Patagonia, ci abbiamo provato a Cicle. Eh, non, nonostante abbiamo fatto diciamo, delle, delle belle partite almeno un tempo perché eh, a Palagonia vinciamo 4-2 3 minuti alla fine quindi la partita è stata fatta quasi tutta bene a Sciglia abbiamo regalato completamente un tempo l'altro tempo l'abbiamo fatto noi ma non siamo riusciti a, a pareggiare la partita eh, comunque, sono contento per la reazione mi dispiace per qualche ragazzo che magari in questo momento eh, vorrebbe dare il massimo ma non ha la possibilità di poterlo dimostrare, ma questo fa parte del gioco, e, ripeto, è una partita molto delicata, molto tattica, lì bisogna, venivamo anche da un, da un momento brutto e quindi abbiamo cercato di cambiare il meno possibile e, e secondo me alla fine abbiamo... Eh, io e Fabio abbiamo azzeccato diciamo le mosse perché non si può fare esordire o quantomeno gio far giocare eh, ragazzi che non hanno molto minutaggio in questo momento e quindi avremo modo di recuperare in questa sosta eh, e sono sicuro che anche questi ragazzi ci daranno una grossa mano d'aiuto quindi sono contento abbiamo preso questi tre punti importanti perché l'Imbro Malaco ritengo che, che sarà protagonista nel giro di ritorno eh, sono molto contento siamo di nuovo avanti di qualche punto vediamo cosa farà il Camarino stasera voglio dire ma male che ci andrà saremo un punto dalla prima quindi sono contento eh, spero di poter far bene la prossima settimana a Rosolini eh, contento anche della, eh, del pubblico che ci sta seguendo con, con, molto, devo dire, con, molto, affetto, con molto affetto, con molto sprone eh, insomma, sentire ogni volta quando segniamo un bel boato fa piacere sia a me che ai giocatori credo quindi voglio fare anche un grandissimo eh, un ringraziamento anche al pubblico che fino ad ora ci è stato molto molto vicino, abbiamo trovato aspetti importanti Speriamo che quando recupereremo la prima partita in casa, cioè quando faremo la prima partita in casa a gennaio, speriamo di essere ancora in testa alla classifica e allora secondo me lì comincerà tutto un campionato diverso. Quindi grazie a tutti i ragazzi che ha giocato, e chi non ha giocato, grazie al pubblico, un grazie anche agli amici di Sottino 5 TV e un coloroso abbraccio.